Ciao a tutti ragazzi sono sempre io e oggi sono tornato con una nuova reaction Da un mese a questa parte circa è uscito una nuova moda Ovvero la Bottle Cup Kick Challenge E oggi andremo a reagire non a quelli più belli ma pensi ai fail Beh ovvio, potevi reagire a quelli più belli, no? Iniziamo subito con questo bellissimo tipo Ok, failato E invece no! Direttamente aperto con il culo! Una botta di scorreggia Bravissimo! Tu si che vali! No, no, no il bambino Oh mio dio Ho morto il bambino È morto Mai fare video con bambini eh, eh, Si sì, vabbè Si sì, vabbè, si sì, vabbè Oddio sto tipo E finisce male Sto tipo fa tutto praticamente Eccolo il ritorno Oh vabbè Questa è bella Questa è bella Oddio Ce la farà Ma non erano fail? Ecco questo è un fail. Bravo, continua così. No, no, no. Rip. Non ce la fai, inutile. È impedito. Oddio. Ma eh. che? Eh vabbè, direttamente con la vodka. Rip vodka. Vodka. Rip vodka Come buttare soldi Lui l'ha capito Bravo Oddio Ci avevo creduto Volevi fosse vero Sì Vai con la break. Okay. No. Oh, papà Sei direttamente con. Non so cosa c'ha cioè in mano. Non ce l'avrei mai fatto. Co Com'è vestito da paperino? Sei con la coda. Fail. Proprio col tavolo. Direttamente. Bravo. Sono emozionato Super fail Madonna la bottiglia Che cavolo c'era dentro No no Ma <ride> è bellissimo nuova challenge Toglio il reggiseno con un calcio Adoro Bravo Eroe nazionale dai, con la palla ce la fa. Here we have a Mi sa di super fail questo. Come non detto però, però è riuscito ad aprirlo. No! Povero. C cosa è Cosa diamine vuoi fare? Bravo! Ha trovato! Vediamo questo. A culo. A culo. Sei vabbù addirittura. È più fail di mia nonna questo. Madonna, Marshmallow, proprio a lui. E eh, non ne sbaglia una. <ride> Mi sa che questo lo sbaglia. Come non detto, si è visto pure un pezzo di chiappa. Co cosa vuole fare? Con lo skateboard, no. Vai col gatto. Pure il gatto è bravo, meglio di me. No, me la vedo brutta. Ma sbaglio, ho visto un piede su una bambola. Serio. Ma, ma, ma. No, va bene. Vai direttamente con la ciabatta. <ride> lei sì che ha capito tutto. Vai, rompiamo questa bottiglia? Ma hai fatto pure questo! Beh, meglio bere. Wow, questo è bellissimo! Wow. Ecco un altro gatto. Bravo gatto Che cazzo Eh eh Surprise motherfucker <ride> Fuck the system proprio Bravo Oddio Questo non me lo vedo bene Bene il calcio è andato a quel paese Ma che la challenge è data a quel paese perché lui tipo si è messo a mangiare hey. guarda pure io lo saprei fare bravo addirittura che, che calcio era quello bene quando il gioco si fa duro spara con una pistola L'unico modo era questo ok io direi di chiudere qua questo video abbiamo visto dei fail assurdi alcuni altri non erano tanto fail almeno a mio parere spero che questo video vi sia piaciuto se si lasciate un like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram e su altri social link in descrizione perché carico sempre foto belle e niente noi ci vediamo in un prossimo video